Pochi giorni fa le azioni di Facebook hanno subito un forte crollo in borsa dopo che Bloomberg ha riportato una notizia per cui molti dati degli utenti sono disponibili in chiaro in posti in cui non dovrebbero essere. Digitaliani buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a seconda dell'orario in cui vedrete questo video. Io sono Paolo Rossi e vi do il benvenuto su Pillole Digitali, un contenitore di tecnologia applicata alla quotidianità. Sì, dal punto di vista della sicurezza dei dati, Facebook è un collabrodo. Come riporta Bloomberg, i ricercatori di UpGuard, una società di cyber security, hanno trovato informazioni relative agli utenti salvate in chiaro su dei server in cloud di Amazon. In chiaro, non crittografate. La crittografia, dal greco scrittura nascosta, è sostanzialmente un merdo per rendere un messaggio dei dati offuscati, in modo da non essere comprensibili a persone non autorizzate a leggerli. Ad un anno di distanza dallo scandalo Cambridge Analytica, le informazioni degli utenti di Facebook sono ampiamente diffuse online. Facebook e le società che controllano queste informazioni non hanno ancora fatto abbastanza per proteggere i dati privati dei loro utenti. In un caso in particolare, Bloomberg ha riferito che Cultura Collettiva, un'azienda messicana con sede a Città del Messico, ha memorizzato 540 milioni di record sugli utenti di Facebook, inclusi i numeri di identificazione, commenti, reazione e i nomi degli account. Facebook ha affermato che le policy aziendali vietano la memorizzazione delle informazioni in un database pubblico e, una volta informati del problema, hanno collaborato con Amazon per far rimuovere questi database. Ma non ci fermiamo qui, perché UpGuard ha scoperto circa 100.000 database in chiaro e ospitati sui cloud di Amazon. Ecco, quest'ultimo esempio mostra come i problemi di sicurezza dei dati possono essere amplificati da un'altra tendenza, ovvero la transizione che molte aziende hanno fatto dall'operare pre prevalentemente nei propri data center on premise, quindi con un cloud proprio privato, ai servizi di cloud computing pubblico come quelli gestiti da Amazon, Microsoft, Google e così via. Quindi se utilizzate servizi cloud per il salvataggio dei file il mio consiglio è di cercare un servizio che offra la cifratura dei dati, così da avere un livello più alto di sicurezza visto che la decriptazione verrà richiesta prima che vi venga garantito l'accesso ai dati. Diversamente si può utilizzare uno strumento che sia in grado di svolgere la cifratura e tutto ciò che dovrete fare è scaricare un software o un'applicazione che vi permetta di inserire delle password o generare sequenze di chiavi segrete ai file prima di caricarli nel cloud.